Ciao a tutti, è già da un po' di tempo che non faccio video, però mh, ho, ho pubblicato su uh, gruppo GIS Italia questo post dove ho scritto QGIS maschere di inserimento dati con relazione vediamo come realizzare quindi una relazione e una maschera allegata come vedete qua, come si vede meglio, eccola qua come vedete qua, questa è una relazione, uno a molti, quindi ci sono due tabelle la tabella a lato sinistro, eh, la cosiddetta tabella sinistra, vale 1, mentre quella di destra, che è questa qua, vale n. Come vedete qua, infatti, ci sono 5 record associati a questo numero, 1288. Beh, vediamo come realizzare queste, mh, queste maschere e anche come realizzare la relazione. E allora, naturalmente io lavoro ormai, ho abbandonato gli shapefile perché hanno troppi limiti e mi sono oh, concentrato su Spatial Light. Allora, questo è Spatial Light dove naturalmente lavoro, questo in particolare è la Spatial Light GUI. Bene, ho caricato qua il database, il database è caratterizzato da una prima tabella, punti PIL, e una seconda tabella tabella armature, quindi ogni punto luce o meglio, ogni lampione può essere caratterizzato da 1 uh, da 1 a n armature. Quindi un punto luce può avere 2, 3, 4 armature. Quindi per inserire i dati relativa ad ogni armatura perché teoricamente dovrebbe essere tutti uguali ma non si verifica quasi mai questa situazione quindi possono essere anche più di più tipologie con lo stesso palo quindi ho realizzato quest'altra tabella dove eh, raccolgo tutte le, eh, tutte le informazioni relative alle sole armature naturalmente eh, ho realizzato una relazione tra questa tabella e, e la prima quindi punti PIL e tabella armature sono in relazione tra di loro, in modo tale che ogni volta che inserisco una nuova armatura qua, deve necessariamente esistere prima il punto luce. Quindi non posso inserire un'armatura se non esiste prima il punto luce. Quindi la relazione mh, detta così in modo spartano serve a questa. E la relazione è qua, vedete, FK. Bene, detto ciò passiamo a QGIS. QGIS, eccolo qua. Come vedete vi è qua tabella PIL dei punti. Sono tutti questi qua, sono circa 2000 punti luce. Bene, eh, se di questo facciamo una, uh, una tematizzazione in funzione delle armature. No, questa è la data. Eh, facciamo la nuova categorizzato e scegliamo il numero di sorgenti numero di sorgenti, elimina e classifica quindi come vedete qua, qua c'è 0, da 0 fino a 5 vediamo questa 5 eccolo qua, quindi se io clicco in questo punto ecco qua mi compare, questo è il punto luci, il lampione, in realtà questo è, un, è una torre faro, eh, in giro vi sono 5 armature, sono tutte e 5 uguali, però io ho realizzato, come vedete qua, c'è un altro tab, dati, tab e dati, e, e su questo vado a inserire tutte le caratteristiche, vediamo un attimino, quanto si realizza la relazione su... Spatialite, che è praticamente questa qua, la FK. In QGIS, per far capire che esiste questa relazione, bisogna andare su proprietà progetti e creare la relazione. Come vedete qua, ho creato la relazione. Perché una cosa è il database Spatialite, una cosa è QGIS. Nel senso che QGIS non legge in automatico le relazioni, bisogna dirglielo, guarda che c'è questa relazione appena eh, appena glielo diciamo lui subito si attiva ed è questa la relazione bene mh, andiamo su punti pill andiamo a vedere come si divisono le maschere come vedete già qua sono le maschere qua bisogna andare su crea maschere di inserimento io già qua le ho create sono tutti i dati che mh, come vedete qua qua sono tut, tutte queste tabelle qua tutte queste tabelle tutti questi campi sono raggruppati qua in modo e sono anche organizzate nel senso che supporto qua c'è il tipo di supporto, il materiale il supporto, lo stato, la proprietà, numero sorgenti e lunghezza sbraccio. Poi armatura, la potenza, la lampada, tipo armatura eccetera eccetera, l'etichetta e poi ci sono i dati generali relativi al riquadro, riferimento quadro, riferimento alla frazione, alla data del rilievo e qua in ultimo ho creato quest'altro quest raggruppamento, l'ho chiamato relazione e qua vi è la, la, il nome della relazione che si trova qua sotto, vedete? Se clicco qua, qua compare la relazione che ho creato precedentemente ed è questa quindi questa qua al solito basta prenderla e spostarla qua, molto semplicemente per ognuno di questi campi ho anche eh, definito dei widget, eh, per esempio la data, la data del rilievo, ho inserito, vedete qua, visualizza i widget, calendario pop-up, quindi quando devo inserire la data mi compare il cal calendarietto, oppure per altre, non so la tipologia, vedete qua, tipologia... Di, eh, del supporto può essere arredo urbano, palo con arredo urbano, palo con sbraccio, palo dritto, parete, torrefare eccetera eccetera in modo tale che mi compare la, la finestra attentina per quanto riguarda le foto ho definito il widget foto e così via per tutte per quanto riguarda invece la creazione della maschera della seconda tabella si procede allo stesso modo bisogna andare su tabella sulle proprietà della tabella eh, dai perché non ti apri proprietà anche qua come vedete ho definito le caratteristiche dell'armatura quindi qua ho messo le foto e qua ci sono tutti i dati quindi è un'altra maschera a sé stante però nel momento in cui creo la relazione la maschera viene letta in automatico quindi se io clicco qua questa è la maschera della sola tabella armatura Vedete, è una semplice tabella una semplice maschera di inserimento dati questa maschera si apre da, anche dalla tabella lato 1 perché così l'ho configurato quindi se qua faccio scusate seleziono questo clicco sul punto vedete questa è la maschera principale poi qua alla fine se vi ricordate c'è qualcosa che non fa fatemi ricontrollare un attimino relazione c'è qua relazione Vediamo, vediamo se si è sistemata, eccola qua, si è sistemata, perché ogni volta bisogna aggiornare, fargli capire a cui gis, chi comanda, ecco qua, questa è la maschera di poco fa, quella che avevo, vedi, vedi, vedi, e eccola qua, in questo caso ancora ho un'unica, non ho inserito i dati, Qua per inserire i dati, qua sono 5, devo farle 5 volte, in questo caso sono 5, sono tutti uguali, quindi basta aggiungere questi 5 campi. E come si fa? Comunque si va in editing, si attiva l'editing. Attivato l'editing, poi su relazione bisogna attivare anche l'editing delle relazioni, quindi si clicca qua. E per aggiungere un campo, vedete qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 icone. Con la prima si attiva, con la seconda si salva, con la terza si aggiunge, come è scritto qua, delle geometrie figlie. Ma non è detto, che potrebbe anche essere una semplice tabella, quindi questo aggiunge, non è detto che sia per forza una futures, un punto, una linea, un poligono. Aggiunge un nuovo record, infatti se cliccate qua, compare, si apre l'altra finestra ok? e quindi da qua potete inserire andare a cercare le immagini se ci sono immagini oppure compilare qua non appena lo compilate si aggiunge qua un nuovo campo e questo serve per cancellare infatti se voi lo selezionate qua si attiva poi questo significa il link quindi creare il link e questo significa togliere il link Crea e, crea e elimina. Da qua c'è la visualizzazione a modulo, da qua c'è la visualizzazione a tabella. Molto semplice e lineare. Niente di particolare. Ciao ragazzi e alla prossima.